Il numero 77 che ha incantato Napoli avrebbe potuto vestire la maglia bianconera ma la dio di Paratici cambiò tutto. È senza dubbio la più grande sorpresa di questa stagione. Il giocatore che nessuno conosceva e che oggi è uno dei più determinanti non solo nel nostro campionato, ma in tutta Europa. Un ragazzo arrivato in estate dalla sconosciuta Dinamo Batuni e dall'altrettanto sconosciuta Erovnuli Liga, la Serie A Georgiana. Uno che sta facendo innamorare i suoi tifosi e li sta avvicinando alla vittoria di un titolo che da quelle parti manca da oltre 30 anni, il 33, per la precisione, e che sta rendendo la sua squadra anche una delle squadre più temibili in Champions League. Lui è Kvitschak Varaskelia, ha la maglia numero 77 e tutta Napoli ed il Napoli sono pazzi di lui. Nato a Tbilisi 22 anni fa, Varaskelia è la prima volta in carriera che si affaccia in un campionato top. E lo sta facendo benissimo, visto che i suoi numeri parlano chiaro. 26 partite giocate, 12 reti, 15 assist. Numeri impressionanti di un giocatore che di mestiere fa l'ala sinistra ma che gli piace giocare davanti. Se il Napoli guarda tutti dall'alto verso il basso ed in Champions ha un mezzo piede nei quarti per la prima volta nella sua storia, il merito è anche di Quaradone e della Cazzima che sta mettendo in questa stagione. Quando il ragazzo giorgiano figlio d'arte, figlio di Badri, ex giocatore degli anni 90, è approdato sotto il Vesuvio, nessuno sapeva chi fosse e nessuno sapeva come si pronunciassero correttamente il suo nome ed il suo cognome. Se il Napoli lo aveva pagato 10 milioni, a distanza di 7 mesi da allora il valore del numero 77 Giorgiano è aumentato di almeno 6 volte. Merito di una stagione pazzesca del Napoli, merito di Luciano Spalletti, merito anche dello stesso che, da giocatore sconosciuto, oggi è davvero uno dei migliori a livello europeo. Come se non bastasse. Qualche tempo fa è venuto fuori che anche la Juventus, nel 2019, si era informata su di lui, ma il club bianconero aveva detto no perché il Rubin Kazan, dove giocava allora l'attuale numero 77 partenopeo, chiedeva troppo e Fabio Paratici, l'allora direttore sportivo bianconero che aveva visto in lui il giocatore da portare sotto la mole, andò al Tottenham e l'affare non andò in porto, nonostante Kviccia fosse stato a Torino a vedere il centro di allenamento juventino. Da mangiarsi le mani, con il senno di poi, per la Juventus. Da fregarsi le mani in casa Napoli, visto che se il club di ADL si sta avvicinando ogni domenica alla vittoria di quello scudetto che manca dai tempi di Maradona, con il minimo sforzo il club azzurro ha preso un vero fenomeno con cui, magari più avanti, poter monetizzare alla grandissima. Anche se oggi di cedere Kvic Kvaraschelia, dalle parti del Maradona, non se ne parla minimamente. Neanche per scherzo. Fidanzato con Nizza, studentessa di medicina che appena può lo raggiunge a Napoli, Kvic ha nel basket il suo sport preferito. E sapete perché dopo ogni gol, come esultanza, appoggia il viso alle mani come se stesse per dormire? Perché quell'esultanza la fa il suo idolo cestistico Stephen Kerry, capitano e leader indiscusso dei Golden State Warriors, un altro che ha del talento da vendere ed è un'icona mondiale del basket. Incubo per chi ce l'ha contro al fantacalcio e gallina dalle uova d'oro per chi invece lo ha preso, Kvěčak Varazkeli arriva da un paese giovane che in 30 anni di esistenza non ha mai giocato né mondiali né europei ed il cui campionato è il numero 46 d'Europa, su 55 federazioni. Le carte in regola per diventare davvero non solo un giocatore iconico, ma il giocatore su cui lo spallettone può creare il Napoli del futuro e creare un ciclo vincente. Il Napoli di quest'anno sembra poter fare quello che vuole e gli riesce anche bene. Merito di questo ragazzo giorgiano dal nome e dal cognome non solo impronunciabili, ma anche inscrivibili. Pazienza, per Kviccia parlano i gol.